Il pinguino imperatore, specie endemica del continente antartico, è il più grande e il più pesante dei pinguini oggi conosciuti. La femmina, dopo aver deposto un solo uovo, parte in mare aperto per un viaggio alla ricerca di cibo che può durare settimane. E' quindi il maschio a mantenere al caldo le uova appena deposte, tenendole in equilibrio sui piedi e proteggendole con una sorta di marsupio. Meraviglie della natura! E i sapiens come se la cavano? Quando viene al mondo un figlio, uomini e donne sono in grado di ridistribuire il carico di lavoro all'interno della coppia? Naturalmente ciascuno deve fare la sua parte e ciascuno ha diritto a stare bene e stare bene al lavoro. Le aziende sono attrezzate per tutto questo? Ci vorrebbe qualcuno che vada a dare un'occhiata uno spavaldo, un ficcanaso? Beh, eccomi qua, pronto a partire! Sono quelli che, quando lei è incinta, mettono su quel rotolino di pancia che solo la collezione completa di VHS con Jane Fonda potrà smaltire. Ma chi sono questi padri? Per capirlo ho organizzato una serie di colloqui. A fare il papà e fare il dipendente, se vogliamo chiamarla così, non è sempre facile. Poi bisogna anche incastrare tutto, fare un bel calendario, far funzionare le cose. Tu come te la sei cavata? Allora, bisogna, bisogna essere bravi, bisogna essere organizzati.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 Tu mi dici, si lavora per obiettivi, quindi ci si organizza, si può fare da remoto, si può stare anche a casa. Poi esatto. però in azienda cioè, ci vieni? Quante volte vieni a settimana? In azienda ci veniamo, ci vengo una volta a settimana, mediamente, quindi quattro volte al mese. Cioè fai quattro giorni in presenza? Quattro giorni in presenza. Beh, allora sì. sì, effettivamente così è tutto in discesa. Puoi anche fare l'inserimento al nido, puoi andare a colloquio con i professori quando saranno grandi, intendo. Mi diverte molto questa cosa di te d'estate che ti dividi fra la, la, la costa Ligure e la costa egiziana. E, e papà come si dice in egiziano? Baba. Vabbè, è facile. È facile. Vabbè, questo lo potevo que dire anch'io. Eh, eh, sì, molto intuitivo, dai. Papà da quanto? Papà da poco più di 5 mesi, quasi 6. Oh, ma quanto sei alto? <ride> 1,85. 1,85 eh? No perché insomma padre nella vita però anche imponente con l'atteggiamento del papà. Qu Quanti figli hai? Ha tre figli, tre figli, due, due ragazze di 10 e 12 anni, quindi ormai davvero ragazze devo dire e un maschietto di tre anni e mezzo. Ah, come si chiama? Nora. Nora. E com'è? Mi colora le giornate. Guarda lì, tutto orgoglioso della sua figliola. Sì. Ci fa dormire poco, devo dire la verità, mm. ma poi quando mi vede e spalanca la bocca con quel sorriso sdentato perché è ancora troppo piccola, eh, basta, mi ripaga di ogni, ogni minuto di sonno perso. Quindi c'è cioè, un pacchetto di denaro che finisce direttamente sì, sul sì, tuo sì. conto? Sì, non finisce esattamente nel conto, ma è su diciamo, un conto virtuale, cioè un portale, sì.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 e quindi paghiamo parte delle rette della scuola in questo, con questo strumento. Una, diciamo un benefit che l'azienda ci mette a disposizione da non dare per scontato e che permette anche di fare certe scelte con, una, diciamo, con un punto di riferimento in più. E questo molto apprezzato, devo dire. Cioè, Quindi sono 20 giorni lavorativi? Sono 20 giorni lavorativi, un mese. L'azienda eh, ci dà la possibilità di prenderci molti giorni per stare sia con la mia piccola diciamo con i neonati ma anche supportare le nostre compagne che io non mi sono preso tutto mi sono preso prima la mia prima settimana per capire come, che, va? come va di che cosa avevo bisogno perché essendo diventato papà per la prima volta non avevo bene idea no da avere la possibilità di prendersi fino a 20 giorni e poterli anche spezzare nel tempo ti dà quella serenità non soltanto a te ma anche alla tua compagna di eh, potersi gestire quel tempo, potersi gestire quelle emozioni eh, senza l'ansia di dover tornare al lavoro, senza l'ansia di pensare che cosa pensano i colleghi del fatto che tu sia stato così tanto tempo eh, fuori dal lavoro perché comunque eh, questa cultura aziendale ormai è entrata nel, nel quotidiano di tutti. E ovviamente non è visto come un disagio ma è visto come una cosa positiva e quindi i colleghi anche ti supportano nel, nella tua, nel periodo di assenza Accidenti! E, e, e tua moglie come l'ha presa questa faccenda? Mia moglie è contentissima, io credo che questo abbia influito sulla nascita del, del nostro secondo figlio perché sapere di avere un supporto eh, per, per noi che abbiamo anche i nostri genitori, i nonni quindi lontani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 il congedo di paternità di Omar, il sostegno economico che permetta a Fabio di scegliere con maggiore serenità per i suoi tre figli, una flessibilità che metta le persone in condizione di potersi prendere cura dell'altro. Ricordo che da bambino l'azienda dove lavorava mio padre organizzava una sorta di giornata per le famiglie. Devo dire che era bello vedere il posto dove papà andava tutti i giorni uscendo di casa.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 senza ovviamente bisogno di mandare documenti protocollati all'ufficio protocolli e via discorrendo, quindi se una necessità avviene direttamente col bambino, beggia come un qualsiasi giorno lavorativo, sale al piano e bon, e ciao! E c'ha il bimbo con sé. Eh, eh, questa è lì. una cosa intrigante perché diciamo molto, uno diventa molto. genitore però si porta la genitorialità in azienda in qualche, sì. in qualche modo. Tra tanti di noi ci consideriamo quasi una famiglia quindi poi alla fine magari ci si vede fuori o capita il giorno in cui qualcuno viene qua con io, con mia figlia, qualcun altro con altri bimbi quindi poi i bambini diciamo, fanno comunella abbastanza in fretta. Un po' perché abbiamo questa community genitorialità, dove ci sono tutti i genitori, ovviamente, iscritti. E c'è cioè quindi un gruppo interno, una, un una gruppo comunità. Interno. Esatto. Ed è una cosa che ha fatto l'azienda, nasce no, da noi? Nasce da noi, con l'intento, da una parte, come tutte le community, di raggruppare quelle che sono esperienze, idee, consigli, ovviamente sulla genitorialità. Dall'altra parte anche con la possibilità magari di proporre. Quello che dico sempre, e lo dico anche ai miei capi, è che poi da quando diventi genitore cambi capo perché non è più quello che hai in azienda, perché fondamentalmente il mio vero capo è mia figlia perché se un giorno non può andare a scuola, se chiamano da scuola, se c'è qualsiasi cosa del resto, o per me o per la mia compagna, tutto va gioco forse in secondo piano. E quindi diciamo che, secondo me, impari a organizzare meglio proprio l'intera giornata, dalla sveglia con i cannoni la mattina per portarla a scuola fino alla sera quando la devi implorare di andarsela a dormire, almeno nel mio caso. Alice, bisogna ridiscutere un aumento per il papà, eh? <ride> Iniziative per i genitori e con i genitori. Un sindacato leggero per discutere e ridiscutere i termini di lavoro con quello che Fabio chiama il suo nuovo capo, la piccola Alice. Alice. D'altra parte sembra un po' un paese delle meraviglie, quello in cui puoi portare i tuoi figli al lavoro. Si potrebbe organizzare un bell'asilo aziendale, colorato, pieno di giochi. Infatti c'è. Hai visto qua tutti bravi a fare pranzo in silenzio, poi a casa diventano dei piccoli demoni, no? non so se anche il tuo Leonardo è così. Sì, devo dire, effettivamente arrivano a casa e si trasformano, delle iene, però anche quello fa parte appunto della, del gioco della famiglia. Il, sei contento del, di, di questa opportunità che ti ha messo a disposizione l'azienda cioè di avere un nido all'interno all delle mura eh, dell'azienda, un po' casa e bottega? Guarda, sotto quell'aspetto lì la tranquillità che ti dà il fatto di avere un nido che hai avuto la possibilità di vedere comunque vivendo con, con Leonardo l'inserimento quindi sapendo le persone che, che frequenta, quindi le maestre, quello sicuramente ti dà una tranquillità e una serenità che si ribalta su quello che è poi eh, il lavoro. In che senso?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 quindi tu sei uno sportivo sì e, e cosa provo? fai? se riesco al mattino eh, prima di andare in ufficio vado in piscina quindi sei, sei e mezza vado in piscina e quando non vado in piscina provo ad andare a correre alle e sei non... del mattino e così non tagliamo tempo alla famiglia o è tutto amore. perfettamente pianificato e organizzato è una cosa che hai imparato in azienda o hai imparato diventando papà? diventando papà diventando papà, volendo goderti la famiglia e i figli, cerchi di non tagliare del tempo alla tua vita, perché non, è, non sarebbe corretto, però cerco di farlo quando, non, eh, quando non loro dormono e quando quindi loro non, non sono attivi, mettiamola così. Immagino che mettere in piedi un asilo aziendale richieda un certo investimento. Certo è un bel guadagno se davvero, come dice Fabio, le ricadute in serenità e tranquillità poi impattano direttamente sull'ambiente lavorativo. Per verificare la cosa ho deciso di allargarmi un po' e andare a disturbare i dipendenti direttamente alla loro postazione di lavoro. Tanto, cosa avranno mai da fare? Oggi, Gianluca Ciao ciao. Ma ciao! Ti disturbo, stai seguendo una riunione di lavoro? No, guarda, sto seguendo un webinar sulla genitorialità sul papà. Ah! Cioè durante l'orario di lavoro. Oh. Sì, sì, è una cosa che possiamo fare dentro il nostro orario, dentro le nostre ore della giornata. Ah, e di cosa si parla? Ma guarda, si parla di esperienze con confronto di esperienze con gli altri papà. Quindi come si concilia lavoro ed essere anche padre. È interessante perché diciamo, ci si può confrontare con altre situazioni, altri papà, anche di altre aziende. è Bello anche che non ti chiedano di, di ritagliarti del tempo a parte, ma che lo puoi fare nel tuo orario di lavoro. È, eh, tu, tu sei papà di quella lì. Questa qui è Margherita, guarda, mi ha fatto la cornicetta e mi ha obbligato a portarla al lavoro per essere sempre con lei. Carina. Quanto ha? Ha sette anni. Ti sette. fa disperare o è una brava bimba? No, è molto vivace, ma del resto ha preso, è preso la, dal papà. Non è che io fossi diverso dalla sua età. Dai, bella. Oh, ti lascio seguire, eh? scusa il disturbo. Ma figurati. Ciao. Ciao. Ciao. Lei. Comunque è interessante questa faccenda del diventare genitore, con tutte le sue sfumature gli inciampi del caso. Non tutto dipende da noi. Avete visto? Mi sento particolarmente ispirato. D'altra parte è arrivato il momento della poesia. Le margherite sono il mio fiore preferito, perché una di esse mi ha confessato che la mia donna mi ama, anche se voleva restasse un segreto, così, hai visto come sono Dicit. ispirato. Ho rubato le parole a Proust, perché eh, questo posto sembra l'Arcadia, un pezzo di natura in mezzo, in mezzo alla città. Eh, insomma, com'è che questo posto ha questo aspetto? Ha eh, questo aspetto perché le persone che lo praticano sono persone semplici, che amano le cose semplici, ma che hanno anche molto a cura le altre persone. Sai perché girando in cooperativa mm. effettivamente mi ha colpito il fatto che si ha cura delle persone che hanno cura di altre persone. Che cosa ci guadagna l'azienda dal mettere eh, i lavoratori in quella condizione particolare di fruire di un servizio, di un tempo flessibile, eccetera, eccetera. Dici bene sì, forse è il caso proprio di sostanza da questo aspetto. Le cooperative, le imprese sociali sono tali, sono imprese, e come tali devono rispondere anche alle logiche del mercato, naturalmente. E tra le logiche del mercato a cui devono rispondere, per poter fare bene i propri servizi, hanno bisogno di personale qualificato, altamente professionalizzato. Personale che noi, tenuto conto dei nostri livelli contrattuali, che hanno a che fare con appunto logiche di mercato, purtroppo non riusciamo a remunerare per il giusto valore che le persone stesse mettono in campo. Cioè, ti sto parlando di professionalità alte. Come possiamo tenerle con noi e nel tempo mantenere una relazione significativa tra loro e l'impresa, l'impresa cooperativa in questo caso. Consentire alle persone, che sono le nostre colleghe, che sono cioè, le persone con cui lavoriamo quotidianamente, di essere anche se stesse. La persona è qualcosa di più e di altro e di più ricco di quanto non possa essere il professionista. Quindi La persona significa